Che messaggio è questo questa nuova video quest'oggi, ragazzi? Come promesso, come super promesso, siamo qui con i Vlogmas. Cioè, ora come ora non faccio niente. Oggi, cioè, ora che finisco di fare la registrazione, dormo un botto. Perché io dormo sempre il pomeriggio dopo scuola, perché ho un botto sonno dopo il pomeriggio, cioè, dopo scuola. E devo andare dalla dottoressa, perché come sapete io mi sono operato al piede e quindi me lo devo far controllare. E poi devo andare al negozio di sigarette elettroniche. Quindi vi farò vedere la tana dove vado a prendere tutte le cose. Ma da ora vado a dormo un casino. Quanto pesa? Raga, questa videocamera pesa veramente tantissimo. Come non ho detto, non mi vado a dormire perché sono bello casato per questi super mega vlogmas Allora ho detto, cazzo, mi è mi da mente una canzone super figa Allora ho detto, facciamo una canzone super figa in live ho visto che molte persone mi chiedono, Ricky, come fai a fare una canzone? Praticamente vi dico bene come voglio farla questa canzone Tutti noi facciamo sempre questo suono Per fare la melodia di una canzone Ho detto, cazzo, perché non facciamo questo suono? In una canzone che è da melodia, ho detto porca mia, che idea gigantesca. L'ho ho, ho finalmente l'audio da mia e Damiano ho detto, dammi, guarda che figata di canzone. Allora, in questo momento noi appoggiamo la videocamera qui. Ci avete metto qui, mi vedete voi? Ok, perfetto. Questo qui sarà il microfono dove registrerò, dove farò questo suono mega galattico. Ora devo aprire Ableton Pronto? Mamma mia, cos'è Ok. <ride> Pronto prova, prova Ciao un belle col buco, ciao un belle col buco. Cazzo mi mette bene in quasi tutto. Ciao un belle col buco. Porca miseriaccia. Mettiamo via. Pronti. Per la registrazione. No, merda, ho sbagliato. Mento raga, ci sta un casino. Ci sta un casino Questo qui è il programma con cui faccio le song Ovvero Ableton Cioè voi vedrete tutto molto velocizzato Quindi Allora questo qui serve un botto per fare la melodia Quindi per sovrapporlo insieme a Capito? Allora vediamo un po' Edm C'è qualcosa? Qual oh qualcosa trap Ce l'ho sì Sì ce l'ho per forza il trap cavolo Ah, eccolo qua il trap. No, mamma mia Questo non è un kick È passato un po' di tempo Perché c'è un po' di tempo Tipo, quant'è cosa? Tipo, non so quante voi sinceramente Perché non sono bravo a matematica Però è passato un po' di tempo Semplicemente perché si era scaricata la batteria delle videocamere E prima che si caricasse sapete il tempo che ci vuole non ho neanche salvato il progetto, quindi tocca rifarlo tutto da capo anche se fortunatamente non avevo iniziato niente. Allora, pronto. Evo, eh, cazzo deve ricominciare da capo, qualche piaccia Allora, dobbiamo prendere, iniziare a fare la cosa. Dobbiamo mettere intanto qui. Porco due, si, l'ho detto. Qui, un altro audio, si può aggiungere. Certo, si può aggiungere. Altro. Qui, qui, qui, qui. Io spero che voi vediate, perché sennò sono, sono un coglione che parla, vabbè. Eh, One eternity later. Ok, raga. Ho oh, diciamo finito. Ci ho messo qui, reso. Prima erano le 8. so le 9:30, e mezza. E ce l'ho fatta veramente. Se vi piace la metto su SoundCloud, quindi fatemi sapere voi perché Damiano mi ha inviato un messaggio e mi ha detto che assumire tanti il down di una canzone che sta su Trap Nation, l'ho sentita e già assomiglia un pochettino, però ho cambiato, ho cambiato un po' di, di note, l'ho cambiato, l'ho alzato, l'ho abbassato, ho fatto un casino, voi non dovete manco immaginare. Pronti? <tell> Vieni. <tell> Un po' mi sa che ci assomiglia un pochettino Però non l'ho fatta a posa sinceramente Devo ripassare un botto fisica perché domani mi interroga fisica presa Devo prendere anche il quaderno però preso allora praticamente io di fisica devo fare Porca puttana queste cose mica mi ricordo raga porca no no no puttana non me le ricordo raga Devo fare la la no no la proporzionalità diretta no no no no Cazzi Mia, la grande. Diciamo che per oggi il video va a fare per questo, diciamo, primo vlogmas. Che cioè, io lo sto registrando il giorno prima, quindi oggi è venerdì. E ve no, lo vedrete, oggi giovedì e ve domani. venerdì. Non so, sinceramente, a che ora lo caricherò. Credo verso le 5 e mezza. 7, forse alle 7 mi sa che lo carico. Non è il massimo questo vlog, lo so. Ma semplicemente perché non so fare i vlog. Perché non li ho mai fatti, praticamente. Quindi, raga, un po' d'abitudine Vedete che, vedete che sì, riuscirò a farli anche i vlog, ve lo prometto. Raga, vi prometto che imparerò a fare i vlog. Quindi. Ci vediamo domani con il prossimo video, sempre alle 7. Seguitemi su Instagram, fondamentale. E raga, ci vediamo domani. Non, ti dico, non mi dietroci. Anzi, buonanotte, perché per me è buonanotte, per voi è buonasera.